Ferentinos di Alex Story and Berg. Gli sorgi a Frentino e la Zanzara a Milano. Oggi, dopo magnata, a fumare una sigaretta in cima agli archi della porta. Io mi abito a via Ponziana numero 95 e a un certo punto, da là alla via, sono visti una sorgi. Puglieva a Nozè, in Andera, e a e dalla parte me. Forse perché non mi era visto. So io togliere la macchina fotografica per farci una fotografia e portarla agli può di a Comuna, per chiedere se doveva fare una derattizzazione per la prova. Invece si è trovato un'ina femmina e chi gli è scappato? Verso le 16.30 stavo io alla posta, passando per gli vicolo Sistiti, e solo visto che gli sorgi, che si stava ampilando un buco. E sembra che la femmina di prima, come ha detto, che non è la prima volta che si vede sorgere perché lo vede. Meno male, penso, fra me e me. Che orgogna! Oggi è ancora su vede negli sorgi centro storico. Ma che orgogna, orgogna! Camasera sera stavo vedendo poco dalla partita della televisione e pensato poco che ha detto chi che la stava trasmettando. Oh! stiamo a giocare a Milano, alle 21.30 per sapore. Che campo era pieno di zanzara. Non siete capiti bene. Mesmo campo era pieno di zanzara. E io che guardo cerchena con i sorgi solo che sono visto camminare in mezzo alla via, a lui a Frentino Ma forse se sarà civilizzato pure gli sorgi, no? E dopo un percentuale, quadrando di moda voi, Milano è grossa e te la zanzara. e zigue i te li sorge, che però sono più grossi dello zanzara. Non è meglio così. Ferentino, 15 giugno 2005